Quest'anno lei ha partecipato a questa iniziativa che ormai è la 14 edizione, perché è importante partecipare e parlare in un'iniziativa del genere? In generale è importante perché quando si riesce a comunicare guardandosi negli occhi ormai è un evento da festeggiare. Eh, quindi nel mondo della comunicazione virtuale tutti gli incontri in carne e ossa hanno qualcosa di speciale e poi questa manifestazione nel caso specifico ha sempre avuto la capacità di tirare fuori temi importanti e di tirarli fuori spesso un po' prima che diventassero di dominio pubblico o molto prima che diventassero di dominio pubblico, quindi è proprio un'occasione, io sono venuto in passato, abito qua a Bologna, quindi sono venuto in passato varie volte come pubblico, perché è, una, è interessante, si parla di cose interessanti.